Siamo in diretta, mi chiamo Lorenzo Scalchi e lavoro a codici, ricerca e intervento come ricercatore sociale. Eh, siamo nel secondo dialogo del, della rassegna I fantasmi non esistono, andare oltre la definizione di NIT e sono del secondo di una serie di quattro dialoghi e di un webinar che ehm, è stato realizzato il 2 febbraio eh, scorso Um, con cui appunto in questa formazione in diretta Facebook uh, live in, uh, verso le 18, dalle 18 alle 18.45 circa abbiamo alcuni ospiti, alcuni ospiti con cui cercheremo di farci una chiacchierata sul tema uh, del, del, del fenomeno appunto NEET, che è un acronimo uh, nato nel Regno Unito nel, negli anni Ottanta che significa persone giovani che non studiano, non lavorano o non sono eh, inserite in nessun percorso formativo. Questa è una definizione che con questa rassegna all'interno del progetto Like, progetto con cui stiamo valutando in Ungheria, Lettonia e Bulgaria, dei progetti di eh, inserimento lavorativo di, eh, di persone giovani appunto in quei contesti, la nostra valutazione ci ha fatto emergere appunto una domanda se la definizione di NIT sia una definizione adeguata per descrivere il fenomeno, ma soprattutto le persone che eh, stanno vivendo questa condizione eh, di, difficile di mh, eh, transizione verso l'età adulta. Uh, dal 2011 in Italia si parla moltissimo della definizione eh, di NIT, lo si faceva anche prima, ma dal 2011 in poi ci, dicono appunto, ci dice appunto la letteratura che eh, i programmi poi di intervento si sono moltiplicati. Um, All'interno del, del webinar abbiamo um, cercato di criticare questa definizione sia perché è una definizione che appiattisce la eh, diversità dei profili, delle storie, delle persone eh, giovani che eh, sono contenute appunto dentro, anche perché non abbiamo, come magari era all'inizio degli anni Ottanta, un target specifico a livello di età anagrafica. Non si parla solamente di giovani eh, con meno di 18 anni. Sappiamo che in Italia oggi, Uh, I NEET uh, sono definiti come giovani dai 15 ai 34 anni, quindi come potete immaginare ci sono una diversità di storie, di profili che uh, sono riassunti e poi è una definizione che non ci piace perché è una definizione negativa ed è una definizione che non rappresenta mh, né le forze, né eh, la voglia, uh, né le difficoltà di chi è alla ricerca, di chi è in ricerca, alla ricerca di un lavoro, alla ricerca eh, di una eh, formazione eh, tecnico-lavorativa, accademica e quindi è una definizione basata totalmente sul negativo vorremmo cercare di andare oltre e proporre anche a chi si occupa di intervento sociale di politica dei pensieri e eh, delle valutazioni molto metodologiche l'obiettivo del dialogo, eh, così come è stato l'obiettivo del dialogo precedente che ha ospitato Benedetta Angiari di Fondazione Cariplo che ha curato e ha coordinato il programma Network ehm, è proprio un obiettivo di dare delle indicazioni molto eh, pratiche, molto concrete su quali sono le domande di partenza di chi cerca di organizzare degli interventi sul territorio, eh, sia a livello di programma, di politica, ma anche a livello di progetti. Ed oggi è proprio una, uh, un momento in cui non andiamo ad analizzare un programma o una politica come è successo nello stesso dialogo, ma ehm, cercheremo di entrare nel vivo di un territorio. Andremo nel Rodense e nel ehm, distretto di Garbagnate dove ehm, ci sono state delle sperimentazioni, quindi la parola di oggi è proprio sperimentazione. Sperimentazione per capire eh, molto concretamente di che territorio stiamo parlando di chi sono le persone che hanno partecipato a progetti di orientamento eh, lavorativo. Il titolo di questo dialogo è Dalla scuola al lavoro, dove, come, quando orientare. Quindi è questo il nostro focus eh, di oggi, ma sperimentazione anche perché vorremmo inserire nel, eh, nel dibattito di oggi e nella chiacchierata che io avrò con i miei due ospiti, anche il tema della valutazione, di come è andata, come, an come sono andati finora questi progetti di intervento eh, territoriale, eh, che valutazioni si sono state, sono state fatte, anche grazie al dialogo e al contributo delle persone che hanno partecipato al progetto, eh, come giovani, come giovani che hanno iniziato delle attività in gruppo, dei laboratori, che hanno iniziato un tirocinio o un'esperienza lavorativa. Quindi, Um, il, um, il progetto di oggi, e eh, eh, invito i nostri due ospiti a, a partecipare, eh, Sergio Manni di SERCOP eh, e Christian Fama, eh, che appunto hanno partecipato entrambi al progetto IAV, il progetto Youth at Work, un progetto eh, finanziato da fondi POR Lombardia, Um, sui comuni, sui distretti, scusate, di Ro e di Garbagnate, nel nord-ovest della città di Milano, um, un progetto che è nato appunto nel 2020 e uh, anche con una serie di nuove riprogettazioni sta continuando ad andare avanti in varie forme. Um, dico solo che il capofila all'inizio del progetto era appunto l'azienda la, spe spe speciale consortile Comuni Insieme poi appunto eh, Sergio Manni, eh, appunto è la, che lavora a Sercop, è, è, è il coordinatore, il coordinatore sia della fase progettuale precedente, nata appunto nel 2020, eh, ma anche delle attività che si stanno ponendo in essere in questo momento. Eh, il progetto ha riguardato appunto il tutto il tema dell'orientamento eh, dopo la scuola, quindi verso il mondo del lavoro e um, ha riguardato un, um, una serie di interventi di servizi per giovani che avessero meno di 30 anni e uh, fossero in una condizione uh, di inattività lavorativa o di non partecipazione a corsi di um, formazione o uh, di appunto corsi di istruzione e formazione professionale e che non fossero neppure iscritti al programma di, ai programmi già in essere di, di aiuto come e di sostegno come ad esempio garanzia Giovani. quindi chiederei appunto a Sergio eh, di, di, di, di comparire grazie, ciao, ciao Sergio ciao, eh, buonasera a tutti e a tutti grazie mille della, della vostra partecipazione e chiedo a Cristian, anche Cristian Fama di ciao Cristian buonasera. buonasera a tutti Cristian appunto ha partecipato al progetto eh, Youth at Work, IAV, e ci racconterà anche la sua esperienza di persona che ha eh, beneficiato anche delle attività che sono state organizzate. Con noi ci sarebbe stata anche Francesca, eh, però purtroppo appunto non è potuta essere, essere con, noi, con noi oggi, ma ringraziamo moltissimo anche lei della disponibilità a essere qui e a, appunto a, a raccontarci anche in, in questa diretta le loro considerazioni le loro esperienze soprattutto eh, sergio io appunto inizierei da da te chiedendoti innanzitutto eh, la storia del progetto e la storia del titolo del progetto youth at work allora intanto scusami ti correggo perché young at work ma il significato è, è, è simile ehm um allora la storia è abbastanza recente nel senso che partiamo dal 2020 la fase di attuazione quindi qualche mese prima nella, nella progettazione eh, come hai detto tu eh, è, ha praticamente coinvolto due ambiti un progetto con a, finanziamento regionale un por ehm, e eh, quindi c'era l'ambito della Bollatese, Garbagnatese e del Rodense. Adesso io non so se occorre specificare. Comunque diciamo quello del Rodense, dove poi si è attuato il progetto IAV eh, comprende nove comuni con un bacino di 170.000 abitanti e nella fascia di età quella che indicavi tu dai 15 ai 34 anni siamo intorno ai 34.000 giovani. Uh, quindi più o meno il 19%, giusto per dare una, una dimensione quantitativa. Um, il progetto che vedeva appunto il Rodense lavorare soprattutto sulla categoria dei NIT. Eh, Lorenzo appunto ha speso eh, già ha anticipato anche la condivisione di, di questa categoria insomma che mi, vede, mi trova d'accordo su questa lettura mentre nella bollatese era soprattutto rivolto a, a giovani con problemi eh, di natura psichiatrica sostanzialmente quindi era uno stesso progetto dal titolo in love con diciamo dei beneficiari Uh, un po' diversi e anche l'operatività e gli obiettivi erano differenti um, si chiama IAV perché all'inizio del progetto il titolo era congiunto in LAV però siccome avendo uh, soprattutto nella fase iniziale del progetto investito molto sia come ragionamento che come azioni nella comunicazione perché uno dei, uh, dei nodi Uh, era proprio quello di come, come dire, diffondere il progetto quindi che canali in che modo diffonderlo cioè con che tipo di linguaggio e, um, e attraverso quali strumenti sostanzialmente questo è stato il primo il primo tassello diciamo eh, e anche il titolo cioè come chiamarlo è stato forse il primo nostro argomento, cioè cercare un nome che non fosse in love perché non so non ci piaceva eh, e quindi abbiamo utilizzato una, un acronimo eh, che potesse essere un po' anche slogan e potesse suonare bene insomma adesso non dico che ci abbiamo passato le notti però un paio di equip eh, ce li abbiamo dedicate proprio per riuscire a trovare un po' un nome che potesse essere in qualche modo identificativo, semplice e non stigmatizzante anche sostanzialmente, meno socialese possibile, poi non so se siamo riusciti a trovarlo, eh, però ecco, questo è poi un nome che ci stiamo portando dietro perché comunque il progetto è terminato col finanziamento della regione Lombardia ma ha avuto continuità, adesso poi magari ne parleremo successivamente. Eh, Rispetto al nome, è un po' questo eh, rispetto alla domanda. Eh, Sergio mh, ne approfitto poi per uh, tu dicevi appunto uh, si basava molto sul, uh, sul tema del come diffondere il progetto, cioè proprio un nome che potesse essere un nome molto comunicabile. E, um, che tipo di scelte di linguaggio uh, avete utilizzato all'inizio? Cioè, qual era la, la, la sfida che vi siete posti all'inizio? Proprio? In tema di comunicazione a ragazze e ragazzi di questa opportunità prima eh, ti faccio questa domanda e poi però potresti proseguire dicendoci un po la le, le attività principali che, che hanno strutturato il progetto rispetto appunto agli obiettivi che vi siete dati Beh, ehm, allora innanzitutto è il, il territorio del rodense eh, io parlo solo del Rodense, quindi non, non, non tocco quello del Bollatese che non è il mio territorio e poi, perché come ho detto precedentemente, ha attivato un altro tipo di progettualità. Ha, eh, ah, eh, come dire, da anni, eh, diciamo, è un territorio che ha visto eh, sviluppare anche dei percorsi di welfare comunitario. Questo lo dico perché poi nella scelta della comunità, della diffusione della comunicazione che è stato non solo come ho detto prima di, nel pensiero del titolo e del nome ma anche il modo quindi all'interno dell'equip oltre che esserci vabbè io come coordinatore eh, faccio anche i nomi perché magari ci sono anche mi sembra un modo anche di riconoscimento per il lavoro fatto da Carlotta eh, esperta di mediazione al lavoro Arianna che è un operatore di comunità anche di welfare di comunità eh, Elisa come orientatrice poi c'era Alessia invece giovane comunicatrice sostanzialmente quindi possiamo dire un'equipe anche eh, con diverse professionalità proprio perché ci sembrava opportuno mettere in campo differenti pro professionalità barra differenti sguardi questo poi è stato eh, come dire un filo rosso che ci ha accompagnato in questi anni eh, e ho fatto questa premessa del territorio e del welfare comunitario perché abbiamo utilizzato la scelta è, eh, di aver utilizzato tutti i canali comunicativi possibili, quindi dai social, chiaramente direi che per arrivare ai giovani eh, erano, era necessario eh, trasmettere e comunicare sui social, ma anche su quelli come dire un, un pelo più agé, No, nel senso che eh, abbiamo utilizzato comunque dei giornali eh, che girano all'interno del Rodense, perché comunque eh, avevamo in mente di arrivare ai. cioè che i destinatari erano sì ragazzi, ma potevano essere anche i familiari o i conoscenti che poi si facevano in qualche modo portavoce della diffusione della eh, dell'esistenza della, dell del progetto sostanzialmente. E, eh, quando poi um, ci arrivavano i contatti della telefonata dei ragazzi o anche dei familiari chiedevamo anche come erano venuti a conoscenza del progetto perché era, anche quella era un po' una ricerca sperimentale sostanzialmente e, e, ed è difficile definire qual è stato il lo strumento il canale prevalente perché veramente c'è il giornale che alcuni ragazzi hanno saputo dell'esistenza di IAV perché il nonno legge il giornale del Rodense e vanno a trovarlo il sabato oppure il nonno gli dice guardo letto questa roba eh, questo insomma l'esistenza di questo progetto come così abbiamo utilizzato molto eh, come dire, il passaparola, proprio perché con questo progetto di welfare di comunità ci sono degli op caffè, quindi degli ABBA, con degli operatori e quindi abbiamo fatto un, un effetto amplificazione del passaparola, sostanzialmente, questo è un altro canale eh, fondamentale, quindi, come dire, l'aver utilizzato tutti i canali possibili ha, ha reso, ed è la prima... Primo dato che ci ha sorpreso, noi nel progetto avevamo scritto di riuscire a contattare almeno 30 ragazzi e abbiamo avuto più di 100 contatti. Vero è che eravamo, come dire, nella riapertura della, della, della prima chiusura della, della pandemia, quindi sicuramente c'è stato anche eh, una... ha dato una manforte, diciamo, a... a a far sì che poi i ragazzi cogliessero appunto quella che poi per alcuni è diventata un'opportunità, un'occasione di percorso. O Sergio, l'ultima cosa tanto per dare un po' al, al pubblico che ci ascolta un, un contesto e una chiarezza anche rispetto ad alcuni obiettivi posti dal, dal progetto IAV che cosa appunto avete comunicato quali erano le attività sì, che giusto. volevate eh, proporre al territorio in particolare appunto a, ai giovani, e alle giovani che eh, vi aspettavate di incontrare. Ma in realtà nella comunicazione abbiamo chiaramente scritto una cosa molto semplice nei comunicati stampa abbiamo chiaramente articolato un po' di più il l'articolo. Cioè il progetto, mentre nella comunicazione social ehm, e anche nei volantini abbiamo usato, vabbè, più che altro del, ehm, in realtà è, ai, dai, era dai 17 ai 30 anni forse il primo progetto, eh, non studi e non lavori, vuoi condividere, adesso non mi ricordo le parole esatte, però erano proprio quattro righe, e con i riferimenti di Arianna, che era la persona da contattare sostanzialmente. Quindi non c'era nessuna, come dire, obiettivo definito se non più sulla condizione. Ecco, non sai cosa fare, hai bisogno di orientarti insieme ad altri della tua età. Ecco, una cosa di questo tipo. Eh, non non c'era, non erano declinate le attività specifiche. Eh, per, per due motivi, uno perché si lavorava con i gruppi e poi magari nel caso lo spiego anche dopo eh, perché anche noi avevamo chiaramente pensato e scritto il progetto ma molto era eh, di fatto in divenire, cioè le attività si sono, sono state pensate, ragionate, proposte ma poi si sono anche modificate un pochettino perché quello era stato un po' Eh, il campo della sperimentazione sostanzialmente. Quindi un approccio che non portava, diciamo, da quello che, da quello che dici, una ehm, che, non che non avrebbe realizzato delle attività formative su, come dire, degli, dei contenuti già previsti, ad esempio che cos'è il programma ehm, nazionale e regionale di inserimento lavorativo, che cosa sono i tirocini, eh, che cosa eh, vuol dire appunto uh, scrivere un curriculum, siete partiti con uno sguardo uh, molto aperto e, e anche poco strutturato. Sì. Sì, sì. Eh, io ne approfitterei per chiedere a Cristian, Cristian Fama, ehm, di provare a raccontarci eh, proprio il momento in cui hai incontrato Cristian il, il progetto o le persone che. Hanno partecipato appunto nella realizzazione del progetto. Quando è stato, tu, in quel momento, appunto, che cosa facevi e come è successo? Che sei arrivato in contatto con il progetto IAM. Allora inizio col fare una piccola premessa. Io ho fatto l'università di scienze e tecnologie dell'ambiente del territorio, all'università di Bicocca nel 2018. L'ho frequentata per tipo due anni circa, due anni e mezzo e poi avendo avuto difficoltà sia col fare gli esami, sia col prendere appunti, sia col seguire mh, i corsi, col tempo ho iniziato un po' ad andarci un po' di meno all'università e a frequentare un po' di meno. Poi è arrivata anche la pandemia nel 2020 e a quel punto ho, ho totalmente abbandonato. Dal 2020 al 2021 ho, avuto, ho affrontato un periodo un po', un, po', molto, un po' pesante e di conseguenza ho avuto un sostegno psicologico che sto, che sto avendo tuttora in questo periodo e avendo abbandonato relativamente tutto, non lavorando, stavo tutto il tempo a casa, è stato un periodo molto pesante. E a un certo punto la, la mia psicologa mi ha consigliato di rimettermi in moto e lei conosceva il progetto il progetto young at work e mi fa ma perché non provi a, a informarti a chiedere e io e io ho provato ho, provato, ho parlato con con arianna nel, ed elisa nell'incontro iniziale e poi mi hanno, mi hanno inserito questo a Fine 2021, ci credo, non mi ricordo, forse ottobre, novembre 2021. Ed è andata, andata relativamente bene. Poi, nel, a fine 2020, eh, no, a fine, fine febbraio 2022, mi, mi hanno consigliato di fare il servizio civile, di provare a candidarmi. E ero inizialmente un po' titubante perché la, mi ero già candidato nel 2000. Nel, all'inizio del 2021 ma non, ne, non mi avevano preso e quindi ero un po poco motivato nel ricandidarmi di nuovo ma alla fine mi hanno, mi hanno detto di riprovare lo stesso io ho provato e stavolta mi hanno, mi hanno preso e attualmente sto lavorando per, eh, per il comune di ro nel settore dell'urbanistica sotto conto mh, del servizio civile e tra poco finisco e per questo sono un po' grato a, a Young at Work, che almeno ho avuto un po' di rialzo, non so come dire. Mi sono un po' ripreso e adesso ho iniziato a lavorare. Poi a dopo vedrò se riprenderò o meno gli studi o chissà. Quindi il tuo, come dire, il tuo servizio civile, il secondo che hai appunto, per cui ti sei candidato, è arrivato alla fine di un percorso di gruppo e di... Eh, esperienza anche di comunità all'interno del progetto IAV, se, se capisco sì. bene. Sì, sì, okay. ho fatto IAV da novembre 2021 fino a febbraio e a maggio, maggio inizio maggio, mi hanno preso per, per il servizio civile. Ok, eh, grazie Cristian, no, solamente grazie anche di aver condiviso uh, il, il momento di inizio no? della, della, tua, della tua storia della tua esperienza con, con Yav eh, ne approfitto solo per fare una domanda a Sergio e poi torno, torno da te Christian sì. eh, Christian ha parlato appunto di eh, che gli il, il progetto è stato consigliato a lui tramite una, una, una psicologa quindi volevo capire eh, da te Sergio se il, eh, il lavoro di rete con servizi sociali, educativi, ehm, anche psicologici e di cura nel territorio, eh, ha valorizzato ecco, la modalità poi di costruzione di un gruppo di eh, professionisti e di giovani che hanno lavorato insieme nel progetto IAB. Questa come particolarità del programma di intervento su questi temi, soprattutto in tema di orientamento lavorativo, abbiamo capito essere anche dalle esperienze che ci sono state raccontate, è particolarmente efficace laddove c'è un lavoro di rete territoriale, di comunicazione delle diverse opportunità tra diversi servizi. Quindi ti chiedo appunto il contesto se era effettivamente così, oppure se invece siete stati voi che con questo progetto avete dovuto eh, in qualche modo stimolare maggiormente il, la, la rete sul territorio. Ma Ci sono stati due tempi. Diciamo, Nel senso il primo tempo eh, del progetto abbiamo praticamente eh, concentrato la diffusione, la comunicazione, la ricerca di, di aggancio e ingaggio con i ragazzi senza promuoverlo in modo particolare, anzi eh, quasi non dico escludendo, però non... Ehm, non investendo, diciamo così, nella comunicazione sui, ai servizi sociali sostanzialmente, proprio perché eh, dal punto di vista progettuale volevamo sperimentare e eh, all'interno di SERCOP c'è anche un servizio di inserimento lavorativo e quindi volevamo, la sperimentazione era proprio quella di andare a, eh, intercettare i giovani che eh, non sono seguiti dai servizi sociali sostanzialmente. Questo è stato primo, quasi nella prima annualità, mh? Eh, proprio perché eh, sempre sulla scorta anche un po' del progetto di welfare di comunità era quello di, eh, come dire, proprio perché anche in letteratura in it è quella categoria eh, quasi infinita e quindi era um, di riuscire a intercettare e a prendere contatto con quelli che eh, meno si vedono sostanzialmente, meno sono in, intercettabili eh, e quindi questo è stato il primo, diciamo il primo tempo, il secondo poi eh, invece abbiamo fatto poi degli incontri anche col tavolo delle assistenti sociali, abbiamo abbiamo promosso e presentato il, il servizio e, e, e diciamo che da lì sono poi arrivate anche poi delle, quelle che si chiamano un po' delle segnalazioni sostanzialmente. Quindi è stato inizialmente un progetto di eh, primo livello sostanzialmente in cui il cittadino o il parente prendeva contatto e in un secondo tempo anche di secondo livello, cioè magari con la possibilità di, una, di un invio. Ok. E... Per quanto riguarda la comunicazione social, che tipo di social avete utilizzato? Che tipo di canali avete utilizzato? Eh, Facebook, e Instagram soprattutto, eh, Telegram, sì, dice, direi i classici sostanzialmente eh, come, come social. La, la pagina Facebook, abbiamo creato una pagina Facebook, abbiamo utilizzato anche le pagine dei comuni poi per fare, come dire, per amplificare la, la comunicazione. Che tipo di attività di gruppo, dato che mi sembra essere il, il principale vostro metodo di lavoro, la, la realizzazione di attività in gruppo e di tipo più che formativo direi forse laboratoriale o di formativo in un altro senso forse più vocazionale perché leggendo appunto il progetto, ascoltando le interviste che sono state realizzate che sono state anche, che sono nella vostra pagina Facebook, emerge proprio questo, eh, gruppo e vocazione, ma che tipo concretamente di attività avete organizzato? Allora, ehm... Una, nella logica della sperimentazione, noi abbiamo definito il nostro un approccio ignorante. No? Eh, stasera ehm, mi piace, mi sembra che lo possa evocare una frase di, di Munari che dice: Ognuno vede quello che sa, sostanzialmente. Quindi, noi siamo partiti dal presupposto proprio perché ehm, si arrivava da un'esperienza lunga e, e significativa di. Di, di, di percorsi e progetti di integrazione lavorativa però sui giovani eh, non avevamo molta esperienza ma soprattutto non cioè, ci siamo riconosciuti come poco conoscitori di un mondo che era da scoprire quindi sostanzialmente quindi noi avevamo la nostra realtà e che, come dire, la dovevamo un po' lasciare andare, almeno parte di questa la dovevamo un po' lasciare andare per riuscire effettivamente ad incontrare i giovani sostanzialmente, per questo che ho detto che abbiamo eh, nella struttura, nella scrittura del progetto ma soprattutto nella realizzazione concepito degli incontri di gruppo in cui il tema lavoro ad esempio abbiamo volutamente l'abbiamo messo sullo sfondo sostanzialmente eh, ma prima eh, abbiamo cercato di invece conoscere i ragazzi e soprattutto creare un, un clima di gruppo affinché eh, potessero esprimersi e far parlare anche i propri vissuti e i propri desideri. Mm. Eh, ad esempio una cosa, quando ci siamo sentiti per questa intervista, una cosa che abbiamo rottamato, diciamo così, quindi non voglio anticipare una tua domanda, però vado per un po' eh, conseguenza del mio pensiero, ehm, abbiamo scardinato la linearità del tempo, cioè spesso nell'orientamento si parla dal passato, cioè quello che hai fatto, quello che hai studiato, si va al presente sul come stai e, tu, e, e, e poi diciamo così la somma lineare tra quello che hai fatto, dell'esperienza e il come stai, ci si poi gira, cioè si volta lo sguardo verso la prospettiva su quello che potresti fare. Questo non è giusto o sbagliato però è molto lineare ecco con nella gestione del gruppo con i ragazzi abbiamo come dire mischiato queste eh, tre fasi temporali sostanzialmente non abbiamo parlato tanto del passato proprio per non andare eventualmente a come dire andare a, a portare lo sguardo su qualcosa che magari non è stato del tutto eh, come dire, o di successo o delle esperienze del tutto positive, quindi non è tanto sul passato, ma è un po' come dice eh, Stefano Laffi, con cui abbiamo avuto di codici, con cui abbiamo avuto eh, appunto momenti di confronto, il fatto di poter riscrivere un po' una nuova sceneggiatura sostanzialmente, quindi partire dal presente, chiaramente collegandosi alle passioni e ai desideri, ma con una triangolazione tra presente, futuro e passato dove la temporalità era circolare sostanzialmente non addizionale come eh, talvolta in percorsi di orientamento avviene mm. con il rischio poi che si va a incontrare e scontrare con la realtà cioè come un elemento prescrittivo e già, già dentro una certa cornice quindi l'idea che noi abbiamo provato a sgomitare questa cornice che ogni io come gli altri colleghi eh, porta, no? Cioè, quindi di vedere quello che so sostanzialmente. Ah, con l'idea di andare a incontrare qualcuno che non sappiamo. E infatti abbiamo incontrato eh, non quelli che non fanno, ma, ehm, come dire, abbiamo incontrato un mondo molto eterogeneo, sia per età che per eh, esperienze e provenienze, e dove non è assolutamente vero che persone che, o ragazze e ragazze che non fanno, forse non fanno in quel modo lineare in cui culturalmente siamo abituati, cioè o studiano formalmente o lavorano formalmente, perché poi il, il mondo e le esperienze dei ragazzi è anche pieno di attività, magari non in regola, oppure di corsi di formazione online, cioè Oppure di ricerca di qualcosa e eh, anche molto frammentati sostanzialmente. Quindi quello che per ricondurmi alla tua domanda, scusami perché magari mi perdo un po', e, eh, le attività sono state proprio di conoscenza di presentazione, lavorando soprattutto sui desideri, sulle passioni e sul, e sul possibile, sull'immaginario sostanzialmente. E... Eh, secondo me, ehm, cioè, se io. Infatti chiedo a, a Christian di provare a raccontarci sulla base di quanto ha detto, di quanto ci ha raccontato Sergio a livello del metodo che hanno usato. Se io mi fossi candidato in un programma così, forse mi sarei aspettato di so, imparare fin dal primo minuto, a, anzi forse di portare un mio curriculum ad esempio, per capire se l'avessi scritto bene o non bene. Tu che, che cosa ti ha sorpreso? del modo in cui poi hai partecipato alle attività che, eh, del progetto e che cosa ti aspettavi all'inizio? Beh, allora, innanzitutto io mi aspettavo che fosse molto più eh, basico, eh, passatemi il termine, nel senso che c'è una specie di webinar, fanno sempre dei webinar, il lavoro è così, Mm, bisogna fare questo, bisogna avere questa esperienza il curriculum si fa nel modo A, B e C devi saperlo fare in questo modo o mm, bisogna eh, avere questo titolo di studio per fare questa cosa qui mh, oppure devi fare questa cosa cioè molto eh, in, indic indicante eh, il lavoro nel senso stretto del termine Invece non lo è, almeno non solo, perché ci sta anche quella parte lì magari, però è molto più interattivo, dove si trattano delle cose che non ti aspetteresti mai e che sorprendono, sorprendono in senso buono e di conseguenza mi hanno molto, mi hanno dato molto a livello di esperienza e a livello di, insomma bagaglio culturale, chiamiamolo così, non lo so. <ride> Quindi come, come la definiresti questa, questa esperienza? Perché il, cioè siamo all'interno di una cornice in cui questo dialogo, questa, questa, questo momento che stiamo facendo insieme è stato chiamato da noi orientamento al lavoro, tu questa cosa che hai vissuto la definiresti, la definiresti così o avresti anche delle altre modalità per, per, per descriverla, per qualificarla? Ma allora, diciamo che in base al mio vissuto eh, non mi limiterei soltanto a definire il progetto come un orientamento e basta, ma lo considero anche come una specie di trampolino di lancio, un, un segnale di partenza, come eh, una cosa che avevo fatto, tra l'altro, che mi ricordo adesso. Quando ho partecipato per la prima volta, c'era il primo incontro, io insieme ai miei colleghi Arianna e Elisa dovevamo creare un nome per il nostro gruppo. Io avevo scelto Horizon, che stava per orizzonte. Alla fine era stato scelto un altro nome. Però quel quel nome lì mi ha tutt'ora mi dà secondo me un sinonimo di della definizione che darai al progetto, perché secondo me è qualcosa che ti dà nuovi, nuovi orizzonti e ti dà un trampolino di lancio su cui partire. Perché io prima di allora non avevo niente. Sia a esperienza lavorativa, sia a livello di studio, anche perché ho fatto il liceo, dove vado senza, senza una laurea? Di quindi non savo dove sbattere la testa, e il progetto mi ha dato un, uh, un biglietto per andare avanti. Ma... Di Come dire, quindi se, poiché per il fatto anche che tu sia qui non solo come testimone di un'esperienza ma anche come persona che riesce che può darci un suo mm. punto di vista anche valutativo rispetto al successo al, ai successi e agli insuccessi perché io parlerei proprio al plurale non darei un, un, un giudizio come dire tu cur così molto molto categorico sul progetto ma di successi e insuccessi di cose positive e cose negative mm. Ti faccio due domande, una forse hai già incominciato a rispondere e, ed è che cosa ti porti a casa, cioè che cos'hai adesso eh, in mano che questo progetto ti ha contribuito a dare, adesso che stai, sei, sei all'interno comunque di un'esperienza, un hai iniziato un'esperienza di, eh, di servizio civile e eh, sei all'interno di un processo che è cambiato rispetto a quello di due anni fa. E l'altra domanda è, ehm, alla luce anche di quanto invece può essere cambiato, e modificato perché può essere magari migliorato, che cosa consiglieresti, ecco, a chi eh, si occupa di realizzare progetti simili anche in altri territori, non solo eh, appunto in, in Lombardia? Allora, beh, diciamo che quello che mi porta a casa senza dubbio delle terminologie e delle capacità di cui io non sapevo di possedere. Praticamente durante gli incontri dovevamo avere a disposizione delle strumentazioni per fare determinate cose io prima di allora non pensavo di essere in grado di fare quel tipo di cose eh, e sono riuscito a, a risolvere il problema, avere anche una sorta di problem solving e al contempo anche di lavorare in team, lavorare con i miei colleghi insomma avere una, una certa predisposizione al um, alla collaborazione ecco poi diciamo che io sono una persona molto timida io sono veramente molto chiuso, molto introverso quindi diciamo che l'esporsi mi, mi è tornato anche utile anche perché ora come ora siamo anche in questa diretta cosa che magari in me di due anni fa non, non se la sarebbe neanche neanche sognato tuttora io ho molta ansia per, per intenderci quindi senza dubbio questo. E inoltre mi ha portato avanti anche, come dicevo prima, le, le, le terminologie, tipo io, le, le competenze trasversali come le soft skills a dirsi voglia, non avevo la più pallida di cosa fossero. E lì mi hanno, il, il, mi hanno istruito, mi hanno insegnato che, di che si tratta e ho scoperto anche col tempo, anche grazie al servizio civile, che qualcuna riuscivo a, ad averla. E per quanto riguarda consigli che do, ma pressoché io diciamo che mi reputo sempre l'ultima persona che può giudicare l'operato come, le altre, come un, una, un progetto si muove, perché magari non ho io quel grande spirito critico. Ecco. Magari un consiglio che potrei dare è un'attenzione un di più sul... Sul, sulla formazione del curriculum o, su un, um, o un aiuto nella, nella realizzazione dello stesso, perché io per esempio ora come ora il mio curriculum ce l'ho, ma è ancora molto, molto scarno, molto, molto brutto da vedere, quindi ho un po' di, di difficoltà nel, nel riuscire a rifarlo e su quello magari mi servirebbe un po', un po' più di aiuto. Ma per il resto è tutto perfetto, secondo me. Grazie, grazie mille, anche perché immagino che il curriculum sia uno strumento che tu adesso debba utilizzare, che tu de devi, devi, devi usare, Beh. è uno strumento, come dire, canonico, che in qualche modo um, può aiutare ad aprire dei canali lavorativi, piuttosto sì. che, che no. E, e chiedo invece a Sergio, come dire, di provare a interloquire ecco, con queste considerazioni eh, di, di Christian eh, e di aggiungerne eventuali altre. Io so che di tipo, come dire, valutativo, io so che voi avete avuto un periodo in cui avete cambiato, avete dovuto concludere una prima progettazione, progettualità scusate, e eh, un momento in cui la, è partita una seconda progettualità, quindi oltre a quanto appunto ha riferito Christian su, su questo punto se ci sono stati eh, degli altri cambiamenti di metodo o di obiettivo che in itinere avete, avete dovuto eh, realizzare sì ehm, allora eh, rispetto a quello che ha detto Christian eh, mi viene da eh, un po' sentendo quello che il, il suo racconto um... E magari faccio anche un esempio pratico perché non vorrei che, magari, adesso non, chi ci ascolta lo, lo pensa troppo astratto. Come ad esempio, nell'attività di gruppo, un'attività di gruppo che si è, che si è fatta ehm, era quella di chiedere ai ragazzi. Quindi, come ha detto Cristian, anche il nome e tutto quanto no? per fare il gruppo WhatsApp in modo che ci potesse essere anche un contatto se loro lo volevano anche fuori dal gruppo sostanzialmente, ehm, era quello di eh, chiedere ai loro di mh, pensarsi come un'agenzia di comunicazione in cui dovevano presentare all'esterno il, il progetto Young at Work sostanzialmente e per farlo voleva dire fare un video, fare una sceneggiatura, avere un regista cioè, e quindi eh, è stata un'attività che loro hanno fatto dove si sono assegnati dei ruoli mh, hanno poi fatto, ogni gruppo ha fatto un video, una presentazione del progetto e al di là che poi è stato, credo, poi questo lo, lo, lo possono dire solo chi ha partecipato, dei momenti anche divertenti sostanzialmente, collaborativi, ma dove si sono giocati dei ruoli anche dei ruoli un'assegnazione di ruolo con la responsabilità e anche con la possibilità di collaborare. Quell'esperienza anzi quell'attività è poi diventata esperienza perché poi ci sono stati degli, dei momenti riflessivi e anche tra di loro di confronto su come si sono visti come è andata e questa è stata come dire un'attività ehm che poi ha fatto sì che si parlasse anche di lavoro, quello che, eh, che Christian chiama competenze trasversali, eh, perché in realtà il, il, la riflessione che abbiamo fatto poi dopo è che poi le, le competenze si coltivano nei contesti sostanzialmente. No. Si possono chiaramente apprendere quelle, quelle tecniche, ma poi la gestione delle competenze tecniche, del sapere, si coltivano nei contesti in cui si fanno le attività, barra si fanno le esperienze. E quindi la proposta delle attività di gruppo e di alcune attività specifiche eh, ha proprio quella, quella finalità, di sviluppare competenze all'interno dei contesti e soprattutto eh, di scambio e di e di confronto e di rimando tra, tra i partecipanti. Eh, quindi questo è un po' quello, quello che mi si è collegato dalle parole di Cristian. Eh, dopodiché alla, accolgo, e mi sembra anche lo stimolo rispetto alla magari poi, eh, riprendere, ad esempio per Cristian, ma magari anche per altri la dimensione del curriculum, eh, credo che sia importante perché non si parte dal curriculum, però è, è un biglietto da visita che va chiaramente che è anche dinamico e che va riempito proprio perché magari un, in una certa fase della vita è un po' scarno, ma poi si arricchisce di esperienze, quindi l'esperienza che ha fatto Cristian Uh, uh, credo che uh, per lui e per la sua storia che poi viene sintetizzata nel curriculum c'è bisogno della di, di rivederlo o quantomeno di lui di ristrutturarlo e magari anche con un aiuto e qua mi, mi fa ricollegare a, anche la sottodomanda della continuità nel senso che dal progetto in LAV quindi IAV del 2022 proprio perché sono stati della dalla sperimentazione c'è stato anche un, un, un aspetto riflessivo nell'ambito del Rodense con SERCOP con la cooperativa E che la l'ha gestita questa attività con per, per i giovani abbiamo avuto modo di avere e dare continuità eh del progetto Jav. quindi con altri finanziamenti oggi c'è in corso un, quindi ha, ha avuto continuità sostanzialmente eh, nel senso che ormai è eh, siamo nel 2023, quindi ha avuto sempre continuità e andrà avanti fino, sicuro, fino a metà del 2024 perché c'è adesso in corso un finanziamento con la Regione Lombardia sul bando Smart Giovani e poi anche con la Fondazione Norcomunitaria e quindi ci sarà continuità in questa attività. Att ehm, Continuità che si è anche arricchita, nel senso se il progetto IAV vedeva Serco eh, e la cooperativa AI, che è una cooperativa di tipo A, che eh, è storica per le competenze sulla mediazione e eh, integrazione del, al lavoro delle fasce deboli, si è arricchita da altre due cooperative in questo momento eh, del Rodense, che è la Fucina e Barabbas Clown, e poi con L'altro progetto che inizierà a brevissimo anche altre due cooperative, Stripes e eh, Serena. Questo arricchimento significa allargare le conoscenze e anche allargare le, le proposte: nel senso che adesso il progetto IAV che è in corso, ehm, si è arricchito di eh, un laboratorio teatrale e eh, di. Ehm, speakeraggio di radio web e quindi attività laboratoriali le facciamo con ehm uh, uh... Con, le radio, con la radio web anche quindi quell'attività che vi ho accennato prima sull'agenzia di comunicazione oggi è diventata una trasmissione un podcast alla radio che ha quel senso lì ed è il dar voce eh, la dimensione di espressività così come l'ambito teatrale e quello che poi si aggiungerà ulteriormente è laboratori di robotica e stampa 3D. Questo per aprire un po' il catalogo no, delle proposte laboratoriali perché possono sempre, come dire, in qualche modo svilupparsi con quel filo che ho, spero di aver descritto, anche se sinteticamente precedentemente. Insomma. Grazie, grazie Sergio e grazie anche comunque un in bocca al lupo per, per tutte le prossime attività che saranno appunto parte del, del nuovo progettualità e um, ci tengo appunto a ringraziare moltissimo um, i racconti da parte di due punti di vista diversi che magari nel progetto erano appunto uh, da due parti diverse che però si sono incontrate e grazie anche di essere riusciti a dialogare insieme qui, qui oggi quindi um, ringrazio appunto Sergio Manni di SERCOP e Christian Fama che ci ha dato uno spaccato della sua esperienza eh, rispetto al, anche alle, al programma in cui ha partecipato e ehm, appunto una, tutto quanto una riflessione legata al senso di questi, di, questi, di questi programmi, di questi progetti che sono molto diversi. Abbiamo, siamo entrati nel territorio del nord-ovest milanese, del Rodense, di Garbagnate e abbiamo anche capito quali possono essere le peculiarità Interessanti e importanti, che un, un progetto ha all'interno, appunto, delle sue caratteristiche strutturali. Quindi grazie a Sergio e a Christian, eh, grazie anche al pubblico che, che ci ha seguito. Eh, adesso, in, in sovrimpressione, appunto ci saranno delle informazioni legate al, alle prossime date in cui faremo degli approfondimenti eh, sempre sul tema. Uh, andare oltre la definizione di NIT e mh, potete uh, vederle adesso in sovraimpressione, potete anche uh, essere in contatto appunto con i nostri canali uh, Facebook e Instagram per uh, essere connessi appunto alle opportunità che saranno sempre in diretta uh, Facebook. Uh, grazie ancora e buona serata a tutti e a tutti. Buonasera. Di niente, buonasera.